Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Eccoci di nuovo a voi, riprendiamo questa seconda parte perché l'essere ospiti nella terra di Israele, tra gli ebrei, dentro le loro sinagoghe, dentro le loro porte, dentro il loro patto, dentro la loro Bibbia, dentro il loro Tanach, queste sono le dieci parole non è che siano stati aboliti i dieci comandamenti voi capite che quando dice che eh, per lo shabbat anche il tuo ger che è dentro le tue porte perché riposi questo tuo servo e, la, e questa tua serva come, come teca mocha non è solo dal punto di vista eh, così scritto e basta cioè indica il fatto che se il ger abita, cioè entra dentro le tende di Israele, è soggetto alle leggi di Israele. Vi faccio un esempio. Tante volte anche in politica si dice mh, che gli immigrati, anche di religione, tu devono venire qui a sottostare alle leggi dello Stato, delle leggi italiane. È un discorso politico, è ovviamente logico, plausibile, perché se tu vai in un altro Stato e usi le tue leggi, mentre l'altro Stato confligge con le tue leggi, fai un reato, no? Il sia penale, amministrativo, quello è un problema che a noi non, non tocca. Ma i figli di Israele, quando avevano degli stranieri all'interno, pensate ad esempio al periodo di Salomone, e poi tutto, tutto, tutto il periodo dei re, e quando gli stranieri, stranieri anche importanti, parliamo per esempio delle mogli dei re, pensate a tutte le mogli di Salomone che erano delle goiotte, no? importavano le loro leggi e le loro divinità all'interno, e si andava a configgere con questa normativa, che diventa poi la radice normativa di tutte le leggi che troviamo nella Torah. Ci sarà una Torah per te, dice, e per chi vivrà con te. E qui non è più un attentato alla legislazione ebraica, ma è un attentato a Dio. Perché Dio dice ai figli di Israele: ci sarà una legge unica per te e per lo straniero, ma la legge unica a te la do io. Quindi lo straniero che viene da te deve, non può più fare i propri culti, deve stare sotto le nostre leggi anzi sotto le leggi che io do a te Israele che già fai fatica a starci figurati se poi quando arrivano gli altri anche regine eh, sacerdoti eh, di queste regine che è il tuo re sposa e quindi fai delle piccole nicchie dei piccoli santuari per fare il culto anche a loro magari lo fanno loro ma davanti a te eh, io non lo tollero quindi questa normativa sullo Shabbat sarà foriera di tutte le altre leggi che sono nella Torah, attenzione, che poi i profeti eh, sottolineano e censurano i comportamenti negativi, quindi tu non puoi sopportare che altra gente venga a casa tua e imponga il proprio culto. Ecco, questo lo si dice Israele. Voi capite che in, un, in uno stato laico come il nostro, questo non è concepibile per uno stato laico, perché dà la libertà di culto a tutti, però biblicamente il popolo di Israele era vincolato a se stesso e ai Gerim di stare sotto un'unica Torah, un unico Dio, un'unica Torah, un unico culto. Questo è importante perché la base è qua. Versetto 16: Kaved et avicha vet imecha, kesherzi vedonai donnai Onora tuo padre e tua madre come ha comandato te il Signore. E poi questo è il primo comando con diciamo, con il premio, e Dio lo dice, dice, le man, perché, cioè la motivazione è, yarechun si allarghino, noi potremmo dire si allunghino, yemecha, o yemecha i tuoi giorni, uleman ittav lecha al... Adama, perché sia bene su di te, sulla Adama, sul suolo, quindi non solo la terra di Israele, state attenti, eh? anche dove vivranno gli ebrei, che non è più Erez, Erez Israele, ma Adama, da cui Adam, che è la terra dove vivi anche nella Galut, in Italia, in Italia, in, Italia, in Germania, in dappertutto. Asher Adonai Loeka, notenlech, eh, che il, il tetagramma, il tuo Dio, Noten adatto, lach, a te. Quindi capite che eh, cosa vuol dire onorare? Non fare i salamelecchi, non è fare i salamelecchi, non è comportarsi bene, non essere cortesi, non essere gentili, non è solo amare di un sentimento. Parla di danaro. Aved vuol dire, l'onore vuol dire il peso. È lo stesso termine che si usa Dio. Quanto valuti Dio? Peso infinito. Il tuo onore a volte si traduce addirittura la gloria no? da cui cavoglio e quindi è, è lo stesso termine che hanno solo le vocali allora capite che in regime di IMS eccetera eccetera non c'era l'epoca non c'era tutta la, la, la struttura della, della pensione chi doveva provvedere I genitori i figli vale anche oggi la motivazione è se vuoi che ti si allunghi ogni giorno sulla terra primo comandamento direbbe Paolo compromessa poi l'ottirza. bellissimo non ucciderai se noi traduciamo non uccidere vuol dire che Dio pensa male di te che tu possa essere anche un un potenziale criminale allora dice non uccidere no, è diverso. Cioè, oh, non è mica anche ad uccidere, eh, mi raccomando. Cioè, quindi non ucciderai. Mm. Non si parla della pena di morte. Quella è un'altra cosa. Io sono contrario alla pena di morte, perché ovviamente l'ergastolo deve essere serio però non c'entra la pena di morte dello Stato, quella è permessa biblicamente poiché non l'abbiano applicata dico io per fortuna quello solo con Gesù <ride> quella, poi gli Stati Romani quello va anche, eh, va anche ad onore e gloria del nome dei figli di Israele, però il comando c'è poi naf non adultererai in senso stretto avere rapporti con coniugata o coniugato. Il senso metaforico usatissimo nella Bibbia è non fare idolatria. Questo è certo. Nell'ampia semantica dell'accezione di tutti i vocabolari, sia di ebraico che di aramaico, questo discorso c'è. C'è scritto fig, interfigurativo, no? E Tinaf. L'adulterio è chiamato Tinaf, l'idolatria è chiamata anche Tinaf veloti gnov è bello perché c'è sempre questo vav che unisce e non e non e non e qui infatti dice e non ruberai che però bisognerebbe intenderlo secondo i grandi maestri dell'esegesi semitica non rapirai perché le regole del rubare rubare ci sono il verbo identico sono legate immediatamente alla restituzione Se vi ricordate che anche eh, nel Vangelo di Luca quando si parla di Zaccheo eh, che ovviamente vabbè lì è scritto in greco comunque il termine è identico con la retroscrizione in ebraico dice se anche avessi rubato ho no, preso qualcosa a qualcuno lo ri ridarò quattro volte tanto perché? perché c'è una normativa della restituzione dice non rubare perché dove devi restituire o devi andare a servaggio non c'è la galera per chi uva attenzione eh? nell'antico Israele c'è cioè che devi andare servo noi diremo schiavo, fino a quando non paghi il debito, fino ai sette anni, no? Poi, devi, poi ritorni a essere libero. Cioè vai a marcare il cartellino alle sette di mattina fino alle sette di sera, finché non restituisci il maltopto. Qui è più il rapire la persona, però rubare va bene. Non ruberai, quindi non arriverai mica a rapire, ecco. E poi, velotane eh, bereja, ad Shave e non risponderai proprio letteralmente nel, contro sarebbe, comunque nel tuo prossimo, Recha è, è il tuo correligionario. Eh. Ad, Shavet. Mm. Ad, ad, ad Shavet, testimonianza falsa, cioè parola, parola d'inganno, parola contraria. Poi devo anche dire che la stessa cosa sarà poi allargata anche per gli stranieri. Mm. Ci sono delle normative nella Torah che dice che devi, non, non devi fare questa falsa testimonianza o dire male contro l'altro, quindi qui c'è anche il peccato del Iscionarà, che non è la calunnia, eh? è un dire la verità ma che vada contro un altro. La calunnia è dire una falsità, ma anche dire una verità che vada contro e sminuisca l'altra persona, lede questo comandamento. Quindi, e parla del, del, del, del, del tuo correligionario, perché il rech è il Reha, cioè il tuo prossimo è proprio il tuo correligionario. Poi la Torah dopo amplierà la Torah anche, anche per il ger, torniamo al discorso del, di prima, non dell'altro video, cioè che dimora presso di te. Poi, velo, lo Tachmod esce, e non... Bramerai, concuperai. Non dice la donna. l'esce è una donna particolare, è una donna che è, è, può essere concupibile. Viene definita così per esempio anche quella che fa la strega, no? È, recha del tuo prossimo. E poi dice: Ve lo tithavè bet recha, è la casa del tuo prossimo. Poi dice. Sadeu eh, il suo campo Veavdo eh, e, e la sua, servo, la sua serva Shor, il Busi, di nuovo Hamor, l'Asino e Kolasher, l'Erech e tutto ciò che è del tuo prossimo allora non è il desiderio di vedi una bella donna che passa e dice che bella donna eh, oppure dire mi piacerebbe che fosse la mia fidanzata eccetera o così verso una donna per un uomo, il terzo non è dato <ride> nella Torah, il terzo non dato. No, il verbo eh, che qui viene, viene messo all'imperativo, dice, oh mi raccomando, non tahmod, indica proprio quella che in italiano viene definita la concupiscenza eh, attenti, eh? strategica cioè tu poni in essere il possibile perché ti piace perché è legato al piacere eh, questo verbo non è una cosa ideale cioè ti piace lo brami a volte anche in positivo viene detto ovviamente non in questo caso quando tu brami una cosa e ti piace ti coccoli in questa idea e cominci visto che è una esce non è un Iscia, sai che ci può essere l'aggancio fai le strategie per poterla avere, cioè la metti in condizione di non poterti dire di no. Ma la stessa cosa vale anche per la casa e per le cose. Ora, ci sono leggi dello Stato che prevedono legalmente l'acquisizione dopo un'asta, dopo un fallimento, una liquidazione, prendere cose la legge dello Stato lo permette, Dio lo permette? No. No. Rientra in questo comando, tu vedi una casa, o una cosa, una casa, sai che la famiglia là, e ti piace, godi, che la famiglia è in difficoltà, ha perso il lavoro, magari col Covid, sai che la legge te lo permette, quindi sei in coscienza, sei tranquillo, fino a un certo punto. Quegli altri perdono la casa, non riescono a pagare il mutuo, ci rimettono tutti i soldi, vengono sfrattati, la casa è libera. Asta! La compri a un terzo del prezzo di mercato. Quello è il desiderare. Cioè, hai messo gli occhi sopra. Ma la stessa cosa può valere per una borsetta un paio di scarpe. Dice, ma è un fallimento, una liquidazione ma vagliela a spiegare al proprietario della casa o della cosa che è in rovina, se è così contento che gli sciacalli arrivino a prendergli le cose. Mi rendo conto che questa è una cosa che ha colpito noi tutti e fa solo fastidio sentirla. Non dobbiamo sentirci in colpa. La colpa il sentimento di sentirsi in colpa non converte nessuno. Dobbiamo prendere la Torah e dire «Signore hai ragione» ho sbagliato come posso rimediare questo è l'atteggiamento perché queste cose difficilmente vengono insegnate perché non si ama la Torah la parola di Dio fino a macerare negli anni e vedere riga per riga però altra cosa davvero possa significare e se i verbi sono sempre no eh, come ve li, ho, ve li ho detti prima no eh, e Dio parte sempre dall'idea che, che tu sia una creatura buona, e sei di fatto una creatura buona ma peccatrice, dicevo non arriverai a desiderare, non arriverai a fare, non arriverai a fare, perché se poi lo fai e capisci fai teshuva, ti perdono, però devi fare una teshuva, cosa posso fare per rimediare l'atteggiamento dello giacicato Zacchetto? Però io non posso non dirvela questa cosa, ma ci ho risparmiato, ho capito, allora tanto voleva andare là, dire guarda mi piace la tua casa, sei in difficoltà, come posso aiutarti, veniamoci incontro, ti do i soldi, liquidi il tutto, non prendere la gente per il collo, prendere la gente per il collo non va bene. Specialmente se dice il tuo prossimo, ma poi sappiamo che questo è allargato anche ai Gherim che vivono, beshareha, nelle tue porte, eh? nelle tue porte. sono finite le dieci parole speriamo che domani che è Shabbat di Canaan, possa essere uno Shabbat proficuo e poter meditare queste, queste queste poche cose che ho potuto dire e non prenderle male nel senso che uno oh, si senta colpito nel cuore perché magari ha fatto queste cose, non è certamente questo lo spirito, non è certamente lo spirito questo. Devo dirvi l'ultima cosa, sempre nella Parashah domani, nella sesta uscita, c'è, devo dirlo perché è talmente bello legato insieme che abbiamo due picchi incredibili, professione di fede. Ma Israele non è la Venecha, non è l'echava e quella di cavolo con il L'aiu aderimael eseranotin e tzavekha yom alevadekha. Veshinantà levadekha vedi vertà l'avecittacavetekoleftekavadekha vederci pekao kumekha. Csatà neotà yadekha vedi tutta fo' benenekha. Csatà neotà e tzavekha yom alevadekha. Ascolta Israele, il tetagramma è il nostro Dio, il tetagramma è unico, è uno, è khat. E amerai, e aftà, e donai eluekha, tuo Dio, con tutto il cuore, cioè con tutta la, la, la decisione operativa, con tutto Nafshekha, con tutto il tuo Nefesh, quello che ti ha dato lui, Sì, noi traduciamo anima, ma è la tua persona completa, è tutto il tuo di più, il tuo eccesso. E saranno le parole queste che, che io ti ho comandato eh, nel giorno su sul tuo cuore che non è il sentimento, è il centro delle decisioni, perché devi fai o non fai la volontà di Dio. E le e, e, e, le, affile, le, aff, e le affilerai, Cioè le proprio sminuzerai a chi i tuoi figli parlerai di esse quando stai in casa, quando sei per la via, quando ti alzi, quando ti quando ti giaci, quando ti alzi. E le legherai con segno alla tua mano, cioè al tuo braccio e saranno come segno tra i tuoi occhi. Ecco, quindi, lasciamoci così. La professione di fede è parlare con Dio, parlare di Dio. Parlare ogni parola non sia vana, ma sia atta all'istruzione e alla ricezione dell'istruzione del grande maestro, Keshem Baruch. Ciao, spero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale se siete interessati a, allo studio della parola di Dio.